Bentornati, oggi vediamo la prima maglia del Belgio, la maglia di uno dei miei calciatori preferiti, di De Bruyne, in versione player, la maglia è esattamente uguale a quella indossata dai calciatori. La maglia di casa Adidas, Belgio, Coppa del Mondo 2022, ha un busto rosso con maniche Reglaine nere. Ciò che salta subito all'occhio è la grafica della fiamma che sale dall'estremità delle maniche. La grafica ha un effetto leggermente digitalizzato. Le strisce adidas sulle spalle sono rosse. Il nuovo logo adidas è di colore nero, mentre lo stemma ha rifiniture in oro lucido. I pantaloncini e i calzini della divisa casalinga sono neri. Sono caratterizzati da una stampa a fiamma simile a quella vista sulle maniche della maglia. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Wow! Secondo me questa maglia è stupenda! Con queste fiamme eh, una maglia che dovete assolutamente avere. E nella mia classifica questa prende 5 stelle. Tutti i particolari sono eh, accuratissimi e le rifiniture sono perfette. Il costo, lo vedete qui sopra, che è bassissimo per una maglia fatta così bene che arriva con una spedizione così veloce. Questa è arrivata in 24 giorni. Vi ricordo che qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, nella quale vedrete la vestibilità, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!